Uh. ... Il clima è sempre cambiato nel corso della storia del pianeta, però negli ultimi decenni è cambiato molto velocemente. In tempi così corti si possono considerare delle cause naturali come l'attività del sole, l'eruzione dei vulcani e delle cause dovute all'attività umana. Non si riesce a spiegare questo riscaldamento globale in questi ultimi 50 anni senza le cause umane, quindi le emissioni dei gas serra. Questo diciamo, è quello che preoccupa, perché non è di per sé il cambiamento climatico, ma la causa e la velocità, la velocità che pone quindi un'urgenza nel cercare di rimediare gli impatti, quindi adattarsi ai cambiamenti climatici che già sono in atto, pensiamo all'ondate di calore, quindi agli impatti sulle risorse idriche, agli impatti sull'agricoltura, a sugli ecosistemi, sia nelle aree montagnose che nelle pianure, a parte sulle aree costiere, quindi un aumento di erosione, ragionando nel nostro territorio, però se andiamo ad esempio agli impatti più estremi, pensiamo a quello che sta succedendo nella banchisa artica, nel polo nord, rimaniamo nel nostro territorio, quindi Italia, Emilia Romagna, Bacino Mediterraneo, il Mediterraneo è considerato ormai scientificamente un hotspot, un punto caldo, un'area molto sensibile ai cambiamenti climatici, sia presenti che futuri, già conviviamo con degli impatti sulle risorse idriche. Vediamo che ad esempio d'estate tendiamo ad avere dei problemi in certe aree del nostro territorio. Poi abbiamo ondate di calore, vuol dire che abbiamo le temperature in un determinato territorio che sono molto superiori rispetto alla media degli ultimi 30-40 anni. Sono ondate che possono porre chiaramente dei grossi problemi, non soltanto dal punto di vista della salute, ma possono anche provocare problemi alla nostra agricoltura e alla gestione delle nostre risorse idriche. Il servizio idrometeo clima gestisce una rete di proprietà della regione emilia romagna di controllo dello stato meteoclimatico del territorio, dispone di più di 900 sensori con cui misura le grandezze meteorologiche al suolo come temperatura, precipitazione, livelli idrometrici, di bacini idrografici, pressione atmosferica, tutte grandezze che vengono misurate e confluiscono nel database del servizio idrometrico clima che dispone ormai di una lunga serie di questi dati. Attraverso lo studio, in particolare delle serie storiche di dati disponibili, abbiamo potuto riscontrare che i cambiamenti climatici non sono soltanto un problema globale, ma sono un problema anche locale. Le variazioni di temperatura che abbiamo riscontrato a livello della regione Emilia-Romagna negli ultimi vent'anni sono addirittura superiori e parecchio superiori ai cambiamenti riscontrabili a livello globale. Altre grandezze come la precipitazione non mostrano dei segnali di cambiamento così forti, però abbiamo stesso riscontrato delle variazioni, dei regimi pluviometrici, cioè delle modalità con cui la precipitazione occorre nel nostro territorio e in particolare abbiamo rilevato una maggior frequenza di eventi intensi e di breve durata, il che ci fa ritenere che stiamo riscontrando una sorta di tropicalizzazione del clima. delle tecniche di regionalizzazione statistica sviluppate dal servizio Idrometeo Clima di Alpa Emilia Romagna, ha permesso di formulare scenari di cambiamento climatico su scala locale. Tutto ciò è stato analizzato all'interno del progetto europeo ENSAWELS, finanziato dalla Commissione europea, nell'ambito del sesto programma quadro di ricerca e sviluppo. I risultati Le del progetto mettono in evidenza, da qui a fine secolo, segnali significativi di cambiamento climatico per il continente europeo, sia per le temperature sia per le precipitazioni. Per il periodo 2021-2050 le proiezioni climatiche mostrano un aumento della temperatura media annua compreso tra 0,5 e 2C, ma l'incremento per la penisola italiana compreso tra 1,5 e 2C. I risultati ottenuti per la regione Emilia-Romagna mostrano per il periodo 2021-2050 un segnale di aumento medio di circa 2 c sia per la temperatura massima sia per la temperatura minima. Molto più marcato il cambiamento nell'ultimo trentennio del secolo, il periodo 2071 2100 Infatti le proiezioni mostrano per la regione Emilia-Romagna un incremento della temperatura media annua più elevato, attorno a circa 3 gradi 4 c e per la stagione estiva è previsto inoltre un aumento del numero di giorni consecutivi senza precipitazioni. Questo significa che periodi molto caldi, caratterizzati da anomalie positive di 3-4 gradi e relativamente prolungati, oggi sono eventi estremi. Nel trentennio 2021-2050 tenderanno a ricorrere con una maggiore frequenza, ma a fine secolo sarebbero la norma del periodo. L'agricoltura è un settore che è particolarmente sensibile da sempre alle questioni climatiche. Noi abbiamo già evidenziato con diverse analisi che il clima dell'Emilia Romagna, così come quello dell'Italia e del resto del mondo, sta cambiando abbastanza velocemente, con uno studio specifico su un comparto importante dell'agricoltura della nostra regione che è l'agricoltura irrigua. Per studiare la questione in normalmente si utilizzano i cosiddetti modelli di bilancio idrico, cioè si schematizza come funziona il terreno, come avviene la traspirazione, che effetto c'è a causa delle piogge sul contenuto idrico del terreno, tutto questo in un sistema modellistico che noi abbiamo sviluppato negli ultimi anni e si intitola Criteria. Questo sistema modellistico lo abbiamo applicato e abbiamo ottenuto per un certo numero di colture alcune informazioni È abbastanza interessanti, siccome siamo in Valpadana, in una condizione geografica un po' particolare, non soltanto abbiamo rilevato come ci aspettavamo un probabile aumento delle temperature e quindi incremento dell'irrigazione, ma abbiamo anche notato un aumento delle precipitazioni in primavera in particolare. Altri colleghi che partecipano a questo sforzo di analisi scientifica sui cambiamenti climatici e l'agricoltura, un progetto che si chiama AgroScenari, hanno applicato queste proiezioni climatiche sull'Italia meridionale, per esempio hanno ottenuto invece aumenti rilevanti di domanda in rigua in ambienti diversi dal nostro. Il settore delle risorse idriche, della gestione sostenibile delle risorse idriche, è uno dei settori maggiormente influenzati dal cambiamento climatico. Quindi il compito dei pianificatori, di coloro che devono regolare e gestire le risorse idriche a livello di bacini idrografici, è quello di confrontarsi con l'entità degli effetti del cambiamento climatico sulla disponibilità delle risorse. Su questo la strategia dell'Emilia Romagna si fonda sul suo piano di tutela delle acque che è stato approvato nel 2005 e che definisce delle priorità in termini gestionali. Le priorità sono innanzitutto l'efficienza dell'uso delle risorse, quindi il risparmio, la conservazione. Queste sono le priorità assolute rispetto ai cambiamenti climatici. È probabilmente stato detto che sulla risorsa idrica... È più che le quantità e quello che preoccupa e che deve essere affrontato è la variabilità dei fenomeni e quindi l'alternarsi di periodi siccitosi a periodi di abbondanza di precipitazioni e sarà uno dei temi della pianificazione delle risorse del prossimo futuro. Ed è per questo che la Regione ha proposto il progetto Water WaterCore che ha come finalità proprio quello di scambiare queste esperienze e queste strategie tra le regioni dell'Europa. Direi di sottolineare la particolare valenza del progetto perché è uno dei pochi, se non l'unico, che vede una partecipazione forte dei livelli politici al tema della gestione delle risorse idriche. Si usa dire che dobbiamo mettere l'acqua nell'agenda della politica, Watercourse si propone di avere questo obiettivo.